Benvenuti spettatori di Le Fonti TV a una nuova puntata di Agora Marketing, la trasmissione che analizza la panoramica, le strategie, i trend del settore del marketing e della comunicazione. Oggi lo faremo in compagnia dell'ospite che ci ha raggiunto qui nei nostri studi, ovvero Andrea Di Fonso, Chief Media Officer di Publicis Group e CEO di Publicis Media. Benvenuto e grazie naturalmente grazie, per buongiorno. essere qui con noi. Buongiorno a lei. Ecco, eh, dottor Di Fonso, io inizierei proprio da una panoramica eh, generale perché il mondo del marketing e della comunicazione si muovono come del resto tutti gli altri settori in uno scenario molto complesso, quello che stiamo affrontando anche dal punto di vista economico tra eh, crisi appunto eh, finanziaria, economica, crisi energetica, quindi le chiedo innanzitutto se eh, c'è diciamo, una riduzione del budget delle aziende destinato a, alla comunicazione e al marketing se invece queste attività vengono ritenute così importanti, fondamentali, che le aziende in realtà non eh, stanno molto a, a guardare il portafoglio quando si tratta appunto di comunicare se stesse i propri valori. Sono, le aziende sono attente al portafoglio sempre. Eh, quello che stiamo vivendo è proprio il momento del passaggio in questo momento. Eh, abbiamo avuto un 2000, la prima metà del 2022 che tutto sommato è stato un anno positivo dal punto di vista del marketing, e de, della comunicazione, eh, però gli effetti appunto del rendere più complessa e complicata la situazione economica, gli effetti energetici, l'aspetto dell'inflazione, eh, ci porterà probabilmente, noi stiamo cominciando a disegnare una riduzione nella, nella parte finale dell'anno, quindi il, il Q4 del 2022 e poi l'impatto nel 2023, quindi, Stiamo prevedendo una contrazione in questo momento degli, degli investimenti, una contrazione che potrà avere una velocità, differenti, di velocità differenti settore per settore perché verranno diciamo, colpiti i settori merceologici in maniera molto differente, quindi, tra beni ciclici e anticiclici, eh, diciamo che è un altro elemento che è anche in comunicazione perché, come verrà impattata una possibile recessione, quindi i consumi anche i piani di comunicazione avranno questo tipo di impatto. La portata di questo rallentamento degli investimenti credo che eh, lo vediamo anche nell'economia reale, c'è molta volatilità e altrettanto vedremo probabilmente delle oscillazioni molto rapide all'interno dei mesi durante l'anno. Non dimentichiamoci che noi abbiamo ancora un anno, il 2022, che ha un'anomalia dal punto di vista della comunicazione che non c'è mai stata, abbiamo i mondiali a fine anno, siamo abituati ad averli d'estate certo. e per la prima volta li avremo a fine anno un evento così importante e quello ovviamente magari qualcosa sposterà eh, a livello eh, comunicativo però come ha detto lei insomma ci aspetta un 2023 particolarmente complesso noi lo diciamo anche durante le nostre dirette dedicate appunto all'analisi economica dei mercati l'onda lunga dell'inflazione di tutte le problematiche in realtà non l'abbiamo ancora vista fino in fondo la dovremo vedere e quindi ecco tutto questo impatterà anche sul mondo appunto del marketing e della comunicazione diciamo che per capire il vostro settore la parola chiave inevitabilmente è digitalizzazione, eh, abbiamo visto soprattutto durante la pandemia piattaforme come Amazon, come TikTok che hanno insomma, visto il, eh, gli utenti utilizzare eh, in maniera progressiva eh, e, e quindi ecco eh, le chiedo se appunto c'è un'accelerazione eh, di questo passaggio tra i media eh, da offline a online oppure c'è una compenetrazione tra i media tradizionali e i nuovi media, che cosa sta accadendo? No. Eh, ormai devo dire che uh, sulla parola digitalizzazione è acquisita, cioè uh -huh. è un dato di fatto, uh, quello che ha portato la pandemia è un'accelerazione su alcune modalità di digitalizzazione, l'e-commerce in primis, infatti ha citato subito Amazon come sì. primo, uh, primo esempio, però ormai quello che vediamo, eh, il mezzo digitale è il primo mezzo per investimenti overall. Eh, quello che c'è, c'è una compenetrazione, è anche veramente difficile ormai dire cosa è digitale e cosa non è digitale, pensate tutta la parte delle connected tv, dell'addressable tv, il cambio della legge, il cambio del segnale, tutta una serie di elementi, la penetrazione delle televisioni connesse, quello è offline, è online, non, non, non vale più neanche la pena forse differenziarlo, pensate a Netflix o a Disney, che arriveranno con l'advertising all'interno delle loro piattaforme, quindi che si avvicinano al mondo tradizionale dell'advertising, ma portando in dote le loro caratteristiche di essere televisioni connesse, quindi l'utilizzo dei dati e quant'altro, quindi ormai lo vediamo come non è più un trend, è un qualcosa di consolidato, è un qualcosa dove... Eh, non è più neanche possibile fare questa differenziazione tra digitale e offline. Oggi anche i mezzi che possiamo considerare eh, più offline, passatemi il termine come magari la stampa o la televisione tradizionale, la televisione lineare, vengono pianificate, vengono analizzate sulla base dei dati, i dati sono digitali e quindi la modalità di interazione diventa a sua volta digitale. Quindi insomma la cross-medialità eh, è una, così, un dato di fatto ormai acquisito, non si può neanche parlare di una nuova tendenza, ma di un qualcosa ormai di, di consolidato. È un ecco, dato certo. È un dato certo, dato assolutamente. Certo. Ecco, le chiedo invece se possiamo parlare altrettanto di eh, dato certo e non di tendenza per quanto riguarda, diciamo, la nuova modalità anche eh, di comunicazione e di utilizzo di marketing da parte eh, delle aziende associate ai valori e a determinati valori eh, che caratterizzano questo momento storico mi riferisco all'ambiente mi riferisco alla sostenibilità mi riferisco al gender gap ecco questo connubio diciamo tra eh, modalità di narrazione di se stessi e dei propri valori eh, è così forte e così importante oggi è un asset imprescindibile nella comunicazione eh, noi stiamo portando avanti un approccio che è chiamato di eh, conscious advertising quindi sì fare comunicazione ma anche nel fare advertising, pubblicità, avere la consapevolezza dei valori, valori di diversity per cui vado a interagire con community online, influencer, a prescindere da quelli che sono i propri orientamenti politici, sessuali o uh, quant'altro. L'attenzione all'ambiente, c'è una selezione spietata da parte del consumatore, dei brand che non pongono attenzione, che non hanno un'agenda ambientale. L'Italia è uno dei paesi più avanti sulle B Corporation e quindi diventa veramente un elemento portante della comunicazione che non c'entra niente col greenwashing, con darsi una, una spennellata per sembrare un pochettino tutti più buoni più per il pianeta, ma di avere valori reali, valori concreti nella comunicazione, nei prodotti, nel modo di produrre, nel modo di gestire i propri dipendenti, l'attenzione sociale e questi elementi oggi sono di parte fondante, le aziende vengono selezionate e come dire, promosse o bocciate non solo sul prodotto sul prezzo che hanno, ma sui valori che portano, i valori devono diventare elemento anche di comunicazione vengono espressi sono un unicum nell'esperienza con, con il cliente finale certo, abbiamo visto insomma quanto sia importante, lei ha citato la questione ambientale anche per il Giova Beach Party che cosa è successo insomma proprio a livello comunicativo Una, eh, insomma, un artista a tutto tondo come Giovanotti che è stato investito appunto poi da, da questa polemica quindi grandissima attenzione sul eh, tema eh, dell'ambiente ecco ah, ho citato Giovanotti eh, che è, appunto è un nome molto eh, conosciuto a livello musicale italiano internazionale ecco per eh, diciamo toccare proprio il tema eh, del personal branding eh, diciamo che in un futuro ma anche già nel presente ognuno diventerà un po' l'azienda di se stesso ecco e ci sono poi anche delle figure che già lo stanno facendo gli influencer che soprattutto insomma nel periodo pandemico e post pandemico hanno acquisito sempre più potere e consapevolezza ecco le aziende quanto eh, si rifanno all'utilizzo, all la figura degli influencer per promuovere la propria narrazione, per avere uno storytelling ancora più convincente, grazie al loro aiuto? Ma credo che siamo in una fase 2 degli influencer. Prima c'è stata la grande sbornia dei social, tutti attivavano influencer per fare delle campagne specifiche, anche un po' usegetta come iniziative. Oggi i brand tendono più a. E gli influencer stessi cercano di legarsi in maniera continuativa al brand, un po' per il tema anche di prima, di credibilità, di equity, di eh, attenzione sociale, perché diventa un elemento di trust, un elemento di credibilità verso il, il grande pubblico. Quindi c'è questo connubio tra brand da una parte e l'influencer che devono trovare un punto di contro, non solo perché quell'influencer o quel brand hanno un obiettivo comune di promuovere un prodotto ma matchano i propri valori, uh -huh. incastrano i propri valori. E c'è un secondo elemento dove, eh, lei diceva, siamo un po' tutti brand di noi stessi, eh, è una cosa che le aziende hanno capito molto bene e oggi uno dei temi centrali è quello eh, di lavorare con gli amministratori delegati, i key people delle aziende, perché si facciano portatori di valori dell'azienda che rappresentano, e diventano loro stessi elementi di comunicazione, ci sono eh, esempi in Italia, il CEO di Snam, per esempio, o di altre grandi aziende che sono, diventano loro stessi portatori del valore eh, dell'azienda che rappresentano, di un punto di vista, un punto di vista che spesso non è il prodotto in quanto tale, ma i valori che eh, quell'azienda vuole incarnare e quindi diventano oggetto di comunicazioni. Eh, noi abbiamo... Lavoriamo con molti amministratori delegati e top manager proprio su attività di SEO branding di posizionamento e diventare racconto, diventare contenuto eh Certo, perché io so addirittura appunto delle aziende che organizzano al loro interno corsi proprio certo. di, di comunicazione non solo al top level a livello di, di CEO ma anche tra i dipendenti perché appunto quando ad esempio un commerciale o una, un dipendente ecco, si interfaccia con l'esterno eh, porta il, il valore anche eh, dell'azienda e quindi in realtà non sta comunicando solo se stesso ma sta comunicando tutto il gruppo che rappresenta e quindi deve sapere anche utilizzare insomma, delle strategie, avere una consapevolezza ecco, di tutti i meccanismi eh, della comunicazione. Questo è lo scenario diciamo attuale, insomma l'abbiamo analizzato nelle varie sfaccettature, parliamo invece eh, di futuro, ecco, eh, qual è lo scenario eh, che, che prevede? Abbiamo già insomma, un po' parlato di tendenze per quanto riguarda il 2023, ma soprattutto quali sono diciamo, le skills che le aziende devono possedere per continuare ad avere successo nel mondo della comunicazione del futuro? Eh, se consideriamo che noi stiamo andando verso un'economia, eh, fa paura la parola a dirlo, ma di, in, con una recessione molto, molto probabile, eh, se non già conclamato, comunque una situazione economica molto complessa, appunto, pressioni inflattive, costo del denaro, eh, costo dell'energia... Dell eh, noi vivremo una situazione dove le aziende avranno una fortissima tensione e un fortissimo stress sul risultato quindi che ogni investimento che fanno eh, venga misurato e che porti un risultato diretto e molto probabilmente di short term perché eh, nei momenti appunto eh, di crisi il ritorno immediato eh, è un'esigenza un della maggior parte eh, dei brand quindi eh, ci aspettiamo attività di comunicazione e di marketing molto mirate alla, alla performance, alla ricaduta eh, immediata degli investimenti eh, e quindi competenze all'interno o che verranno a chiedere alle aziende, ai propri consulenti, alla, ai gruppi di comunicazione, alle società di consulenza nel eh, impostare tutte le attività perché siano estremamente misurabili e che diano direttamente il risultato e di committarsi al risultato. Questo sarà l'elemento fondamentale, qualsiasi iniziativa di marketing, influencer, campagne di advertising, televisive, digitali, qualunque esse siano, committate a un risultato, a un elemento tangibile. E qui si lega il secondo elemento che le aziende oggi sono o quantomeno devono puntare a essere, non, non sono, sono un termine, vorrebbero essere, ma non lo sono ancora, eh, omnicanale. E Quindi eh, per noi eh, che siamo mh, professionisti da una parte, ma consumatori due secondi dopo quando facciamo la spesa, eh, compriamo a prescindere da quello che è il canale di distribuzione e di vendita. Io ho l'interazione con i brand che, che uso, con i miei eh, prodotti di riferimento, fisicamente, digitalmente e qui anche la necessità di avere competenze completamente diverse, quindi competenze che integrino competenze di distribuzione tradizionale, di e-commerce, di marketing totalmente differente, di misurazione di questi risultati, competenze che possono essere esterne, quindi con consulenti o addirittura anche interne cioè, all'azienda. Moltiplicare insomma i canali eh, per moltiplicare le possibilità di vendita alla fine, quindi di ritorno economico, come abbiamo detto, short term, perché short term, qua term. esatto non si può proprio pensare ormai insomma, a lungo periodo, ma bisogna concentrarsi sui risultati immediati e poi passo passo si vedrà, anche perché appunto abbiamo un evento o politico, o di politica internazionale, o un dato macroeconomico che sconvolge lo scenario. Praticamente ogni settimana, quindi pensare nel lungo termine diventa complicato se non, se non impossibile. Ecco, dottor Di Fonso, noi abbiamo fatto una panoramica appunto generale, ora passiamo al particolare, ovvero alle soluzioni e alle strategie che state elaborando voi di Publicis Group in questo momento. Ma noi stiamo lavorando con i clienti e approcciando i clienti con la logica di essere piattaforma, quindi non più per singole verticalità, la creatività, il digitale, il media, la consulenza, la produzione e via dicendo, ma cercando di costruire sul cliente, anche perché i confini del marketing non sono più così netti, cioè cos'è marketing, comunicazione, un influencer è marketing, è media, è, è comunicazione, è, quindi nella necessità di abbracciare il cliente proprio stiamo lavorando mettendo insieme in maniera trasversale tutte le competenze e riuscendo a dare dei team totalmente multidisciplinari al cliente, abbattendo queste differenziazioni e costruendo anche efficienza, efficienza che si traduce in una migliore soluzione per il cliente e un miglior risultato in termini, quello che dicevamo prima, ricaduta diretta sulle, sulle vendite. Questo vuol dire veramente cambiare anche un pochettino il dna di quelli che sono stati i paradigmi del, del marketing il nostro concetto veramente di essere eh, piattaforma per il cliente ecco a proposito eh, di cliente l'ultima domanda riguarda proprio le esigenze insomma che i vostri clienti manifestano in questo momento e come voi appunto già lo anticipato state cercando di venire incontro con eh, le vostre skills le vostre peculiarità ma eh, i nostri clienti oggi eh, proprio per questa pressione eh, economica che hanno di risultato ci chiedono di essere molto vicini a loro nel comprendere la situazione e c'è piena sintonia da, da questo punto di vista e fare in modo che ogni nostra attività sia correlata al loro business, questo è quello che ci chiedono i clienti, lavorare sulle loro vendite, lavorare sulla loro crescita, lavorare su mantenere quote di di mercato, perché in un momento magari recessivo è più importante difendere le quote di mercato rispetto alla crescita in valore assoluto, di essere totalmente integrati nel loro business. Questa è la richiesta che hanno, che vale molto di più della migliore idea, del, del miglior piano possibile, ma di riuscire a essere ovviamente un guanto su quella che è eh, la mano del, del cliente e sentirsi parte totalmente integrante. E proprio in questo, per esempio, cerchiamo di lavorare in maniera embedded col cliente, in house con loro, facendo team misti che lavorano, fortunatamente eh, abbiamo sdoganato lo smart working, quindi eh, ho la libertà di movimento nei nostri nei loro uffici in maniera totalmente libera. Sì sì chiarissimo, è sintomatico quello che ha detto insomma sul fatto anche di voler innanzitutto difendere però la, la posizione, la fetta di mercato che hanno per poi eventualmente conquistarne di nuove in questo momento, le priorità insomma stanno un po' cambiando e voi ovviamente con le vostre soluzioni tentate innanzitutto ecco, di aiutare i vostri clienti in, in questo senso per poi pensare eventualmente anche a un'espansione futura quando le condizioni lo, lo consentiranno, speriamo presto. Dottor Di Fonzo, io la ringrazio moltissimo per essere intervenuto qui ad Agora Marketing per questa bella panoramica del mondo del marketing e della comunicazione che ha fatto insieme a noi, grazie ancora per essere intervenuto qui alle fonti tv. Grazie, grazie a voi. Bene, allora si conclude dunque questa puntata di Agora Marketing, io vi ricordo naturalmente potrete vederla all'interno del nostro palinsesto e poi on demand sul nostro canale YouTube e sul nostro sito www.lefonti.tv. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi rimando a tutto il resto della programmazione.